Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è eh, mercoledì 12 ottobre, sulle pagine di informazione fiscale una carrellata eh, di bonus in pagamento perché già richiesti come il bonus 200 e 150 euro destinato ai professionisti o ancora da richiedere come nel caso del bonus agroalimentare che è accessibile a partire proprio da oggi. Eh, la carrellata concluderà poi con le istruzioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate per richiedere i bonus sui sistemi d'accumulo e per l'attività fisica adattata a partire dal prossimo anno. La panoramica quotidiana, come di consueto, si concluderà sulle pagine economiche del Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno. Eh, sarebbero in partenza le operazioni di pagamento eh, del bonus eh, contro il caro prezzi previsto per i professionisti e le professioniste. Stando a quanto anticipato dal sole 24 ore nei giorni scorsi dovrebbe essere proprio oggi 12 ottobre la, la data di avvio dei pagamenti da parte delle casse. Eh, su questa data specifica c'è a dire, non c'è una conferma ufficiale dall'ADEP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, che in questi mesi ha tenuto informati eh, gli interessati e le interessate sull'avanzamento eh, dei lavori di attuazione dell'indennità contro il caro prezzi. Per avere certezza della data di avvio delle operazioni di pagamento bisogna quindi eh, monitorare la eh, cassa di eh, iscrizione. Ad esempio in Arcassa annuncia ingegneri e architetti che eh, i bonifici partiranno eh, dalla eh, terza settimana di ottobre. Ancora qualche giorno di attesa, ma insomma eh, siamo agli sgoccioli. Un altro elemento fondamentale per ehm, avere un'idea di quando arriveranno i 200 euro, l'integrazione di 150 euro eh, prevista dal decreto aiuti ter ehm... È il momento in cui è stata inoltrata la domanda e infatti il decreto attuativo che ha dato il via libera alla eh, macchina organizzativa per erogare l'indennità contro il caro prezzi alle partite IVA ha eh, stabilito che le operazioni di pagamento saranno gestite eh, in linea con l'ordine cronologico di invio delle domande. A partire dal, da oggi, 12 ottobre, invece è possibile fare domanda per eh, l'incentivo allo sviluppo della logistica eh, che spetta alle imprese eh, del settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, della silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Il nuovo incentivo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per lo sviluppo della logistica può essere eh, richiesto tramite la piattaforma Invitalia, accessibile con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La scadenza per procedere è fissata al 10 novembre. Gli incentivi allo sviluppo della logistica consistono in finanziamenti agevolati, contributo in conto impianti e contributi diretti alla spesa. Eh, è possibile accedere a un massimo di 12 milioni di euro per impresa. Tutti i dettagli su questa agevolazione in partenza oggi eh, nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine. Passiamo ora invece a due bonus che saranno accessibili eh, in futuro a partire dal prossimo anno ma su cui l'Agenzia delle Entrate eh, ha fornito eh, le istruzioni per l'accesso nella giornata del, dell'11 ottobre. Si tratta del bonus attività fisica adattata per cui è possibile eh, presentare domanda a partire dal 15 febbraio e fino alla scadenza del 15 marzo 2023 per le spese sostenute nell'arco del 2022, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Si ha diritto a un credito d'imposta per eh, i costi sostenuti per svolgere esercizi eh, fisici con un professionista e finalizzati a migliorare la qualità della vita in caso di patologie croniche o disabilità eh, fisiche. Uh, il valore del credito d'imposta sarà stabilito uh, soltanto al termine delle domande, uh, quindi sulla base delle uh, risorse a disposizione e uh, delle richieste inviate, come specifica l'agenzia delle entrate, quindi l'agevolazione può arrivare a coprire anche il 100% uh, delle spese sostenute. Il secondo bonus su cui l'Agenzia delle Entrate ha eh, fornito istruzioni è, è quello che riguarda i sistemi di accumulo per le rinnovabili. In questo caso la partenza per le domande è fissata al 1 marzo 2023, sempre per le spese sostenute eh, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Si tratta quindi del credito d'imposta che spetta per le spese eh, relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati ed impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Eh, come nel caso del bonus per l'attività fisica eh, adattata, eh, soltanto al termine della finestra temporale utile per presentare domanda sarà stabilito il valore eh, del beneficio che spetterà sulla base delle richieste arrivate entro la scadenza del 31 marzo quindi, eh, e mh, delle risorse disponibili eh, sarà stabilita la uh, percentuale del credito d'imposta. Ci spostiamo ora sulle pagine economiche di Corriere.it, eh, dove la crisi energetica ehm, è centrale, riscaldamento e nuove regole, chi farà i controlli in condominio e aziende, eh, nuovi orari di accensione per caloriferi e zone climatiche, la mappa italiana. Eh, si parla poi di... Ehm, estendere l'ora legale a uh, tutto l'anno, come risparmiare quasi 3 miliardi di euro in elettricità. Uh, anche i numeri del giorno sono... Uh relativi al eh, caro energia, e al caro vita in generale, eh, dalla catena MD un bonus di 100 euro ai dipendenti, sulla stessa lunghezza d'onda eh, si pone l'altro numero in evidenza, 375 sono i bonus erogati ai dipendenti da un imprenditore italiano al posto di eh, fare una festa di compleanno per i suoi 60 anni. In evidenza le opinioni di Ferruccio De Bortoli, Generali, Mediobanca, Anima e MPS la nuova mappa del risparmio tra fusioni e matrimoni, mentre Dario Di Vico si sofferma su salari e inflazione, il test Stellantis, la piattaforma dei sindacati per il rinnovo del contratto. E ancora le manca l'investimento in TEL da 4,5 miliardi e le possibilità dell'industria in Italia. Ma soffermiamoci ora su una notizia che ehm, riguarda riguarda ehm, due temi caldi del giorno, bonus e caro energia, bonus ai dipendenti pubblici che risparmiano energia, come funziona? Nell'articolo di Emily Capozucca ehm, la novità che arriva dalla circolare eh, emanata ieri 11 ottobre dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le azioni responsabili messe in atto da Ministeri, Comuni eh, e Regioni potrebbero determinare eh, del delle premialità per i dipendenti. Nella circolare infatti si legge che le azioni di efficientamento energetico potranno essere ricomprese tra i criteri per attribuire il cosiddetto dividendo di efficienza che permette di utilizzare una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa per finanziare contrattualizzazione integrativa e attivare istituti eh, premiali. Il caro energia, quindi la questione energetica, eh, entra a tutti gli effetti tra gli obiettivi della sezione valore pubblico performance anticorruzione del piano integrato di attività e organizzazione. Eh, il tema eh, diventa centrale accanto a questioni eh, come performance, fabbisogno del personale, parità di genere, lavoro agile e anticorruzione. Con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi è finito. Torniamo sulle pagine di informazione fiscale per darci appuntamento a domani sempre alle 13.30. Arrivederci!